Ma guardi, noi devo dire ogni fine settimana, soprattutto nel periodo estivo, ma anche in quello invernale per gli interventi in montagna, veniamo chiamati sabato, domenica, ma anche durante la settimana, ma ripeto, soprattutto ogni fine settimana riceviamo richieste di intervento. Nell'immediatezza, nel più breve tempo possibile di intervenire e se possibile salvare vite umane e quindi fare, ripeto, il nostro dovere. E io devo dire che la cittadinanza è sempre molto responsabile, si comporta in maniera assolutamente ligia e consona, però a volte eh, può capitare l'evento sfortunato e noi su quello assolutamente dobbiamo intervenire e fare il nostro dovere. Oltre ai compiti istituzionali, eh, le donne e gli uomini dell'undicesimo reparto volo della Polizia di Stato hanno una particolare inclinazione, una particolare eh, sensibilità per le persone disagiate, per le persone meno fortunate, per i bambini meno fortunati in particolare e su questo non ci risparmiamo e cerchiamo di profondere ogni sforzo possibile e di creare anche delle iniziative che possono avvicinarli alle forze di polizia, alla polizia di Stato in particolare e far capire anche che dietro la divisa c'è un fratello maggiore, c'è una sorella maggiore, ci sono dei genitori e quindi loro troveranno assolutamente accoglienza, ospitalità e anche affetto da parte nostra. Grazie. Perfetto, grazie. Grazie.